Nel 1914 non c'era un dilemma, era l'impero asburgico e la loro patria, era, erano, e la famiglia asburgica erano i loro, loro sovrani e non c'era nessun dubbio. C'era sì un forte, ma nel 1914 non tanto forte, ma un modesto movimento sudslavista, diciamo, o jugoslavo. Però la realtà ancora era l'Asburgica, cioè nel, non c'era nessun dubbio, solo durante la guerra, questo avverrà il cambiamento nel 1917, però si parlava sempre di una unione dei sud slavi sotto l'impero Asburgico, non c'era più proprio nessuno pensava che l'impero si dissolvesse. E, e, Parlare di un sogno millennio dell'indipendenza è, è veramente non ha dei, dei fondamenti storici. La lealtà della popolazione, la lealtà dei soldati sloveni nell'armata nel, um, uh, nell austro-ungarica era un, una lealtà molto. era una fedeltà veramente verso, verso la casa asburgica. E cioè le cose cambiarono alla fine della guerra però fino alla fine della guerra si è tenuta questa, um, questa um, come dire eh, l'assicurazione dell'impero perché andare unirsi con, con degli altri con del, la, il regno dei serbi era andare verso l'ignoto invece rimanere Assicuro, anche se forse nelle, ne, con i prospetti nazionali non molto buoni, però si sapeva che cosa aspettarsi. Invece prendere un'altra via era, come ho detto, andare verso l'ignoto, però la dissoluzione, a, a dissoluzione avvenuta non c'era altra via d'uscita. I sloveni, i croati e i serbi dall'impero ausburgico hanno formato uno Stato. Però questo Stato non ce la faceva sopravvivere perché c'erano le circostanze internazionali molto non favorevoli, cioè l'esercito italiano che veniva e si fermava proprio alle porte di Ljubljana e la situazione in Carinzia, cioè il, il um, confine del nord dove c'erano Uh, aspri combattimenti in Carinzia invece nel Steiermark, Steierska in sloveno Maribor era preso diciamo, dall'esercito allora sloveno nel ottobre 1918 e poi si è formato anche la frontiera uh, verso, verso, verso l'Ungheria cioè queste circostanze erano così forti che non c'era altra via di uscita, l'unione la, con il regno serbo e poi anche con il regno um, mo, montenegrino voleva dire sopravvivere in queste circostanze molto difficili. I Balcani sono, un um, eh, penso, non comparabili, paragonabili, diciamo, con quello che è successo al Medio Oriente. S I Balcani sono sempre una è una um, combinazione delle nazioni, delle religioni, delle tradizioni che uh, facilmente combattono quando hanno l'occasione purtroppo e specialmente parlando della Bosnia perché eh, in Serbia diciamo, il, il, il, la situazione nazionale è abbastanza pura, certo ci sono gli albanesi del Kosovo che sono sempre un problema, però non, non nel senso brutto della parola, però è una, uh, in Croazia, Croazia è, è nazionalmente pura, cioè non ha questi problemi, e sono più diciamo, i problemi interni che fanno, fanno, fanno questi, questi come dire, scopi di guerra, queste, le guerre balcaniche poi del... del um, eh, degli anni 90 no? però prima come detto è la situazione nella Bosnia che era sempre molto complicata la presa diciamo dell'Austria nel 1878 quando, eh, poi l'annessione del 1908 le guerre balcaniche che risuscitavano anche questo sentimento jugoslavo anche nei sloveni diciamo si cominciava a parlare a voce alta del trialismo del, della probabilità di, del Franz Ferdinand di fare questa terza, terza mh, parte diciamo, del, dell'impero austro-ungarico però sempre con il problema balcanico perché la Serbia voleva la Serbia grossa cioè espandersi ed era un po' come l'irredentismo italiano loro si chiamavano il Piemonte dei Balcani e volevano in qualche modo liberare eh, i fratelli, i fratelli um, slavi del sud dall'impero austro-ungarico. Erano questi, questi momenti che facevano e fanno i Balcani, un, un, un paese molto instabile, diciamo.